Un forte abbraccio, lo desidero. Grazie per il rapporto autentico e professionale con il quale abbiamo collaborato. Grazie alla Polizia Municipale al suo comandante per le numerosissime sinergie intraprese. Questa entusiasmante attraversata non sono mancati però momenti in cui la navigazione è risultata particolarmente difficoltosa e soggetta a malusi. Ma devo dire che non vi è stato un solo attimo in cui mi sia mancata la piena fiducia e forte sostegno del signor direttore marittimo, ammiraglio Arturo Faraone, che presiede l'odierna cerimonia. Che si di una Giuseppe si sentiva ho rifatti bandito Thank you.